Grazie Presidente, questo question time è relativo ad una notizia che circola nei quotidiani in questi giorni e che crea preoccupazione nel nostro paese ma che riguarda direttamente anche la nostra regione. E La notizia ha a che fare appunto con l'abbattimento obbligato di tutti gli oltre 15 milioni di visioni in Danimarca perché è stata riscontrata una mutazione del Covid all'interno di alcuni allevamenti, molto probabilmente trasmessa agli animali da o operatori risultati a loro volta affetti dal virus e trasmesso poi da questi animali nuovamente all'uomo. Parliamo di 101 allevamenti infetti in Danimarca, a cui si aggiungono i 63 dell'Olanda. E il problema qual è? Ce lo spiega molto bene la LAV. Ad oggi tra Danimarca e Olanda sono documentati almeno 200 casi di persone malate di Covid che hanno lo stesso virus SARS-CoV-2 isolato nei visoni. Ciò significa che poiché a seguito delle mutazioni avvenute proprio negli allevamenti di visoni, il virus è già presente in Europa con un genoma diverso dal virus originale e quindi anche l'efficacia del vaccino in via di sviluppo potrebbe essere a rischio. Alle condizioni quindi di sofferenza, di privazione della libertà a cui sono sottoposti questi animali, che ricordiamo essere una specie semiacquatica, obbligata invece dall'uomo a vivere in gabbie di pochi metri quadrati, in un ambiente innaturale, che porta a disfunzioni mentali con animali che diventano aggressivi e si infliggono tra di loro gravi lesioni prima di essere uccisi per soffocamento attraverso l'utilizzo di anidride carbonica o monossido di carbonio e il tutto per la produzione di pellizze, una pratica crudele, barbara e incivile che già solo per i motivi di cui sopra andrebbe abolita ecco, a tutto questo si aggiunge il rischio di diffusione di un virus mutato che potrebbe non rispondere più al vaccino che in via di sperimentazione e a quanto dicono le autorità danesi e il centro epidemiologico europeo, in questi allevamenti sono verificate ben sette mutazioni del virus e una di queste sarebbe particolarmente preoccupante. L'OMS fa sapere che c'è anche l'Italia tra i paesi che hanno segnalato casi di positività negli allevamenti di visoni, dove attualmente vengono allevati circa 60.000 esemplari. E veniamo a noi. Perché in Emilia Romagna si contano due allevamenti attivi in provincia di Ravenna e in provincia di Forlicesena, oltre a quelli presenti nelle province di Brescia, Cremona, Padova, Venezia e L'Aquila. A Cremona sappiamo della positività riscontrata ad agosto di due visioni presenti in un allevamento scusate che conta 26 .000. Animali. Per questo, Assessore, le chiedo qual è la situazione nella nostra regione rispetto agli allevamenti citati eh, e presenti sul nostro territorio, quindi se ci sono casi di positività e se in questo contesto non ritenga di dover operare per la chiusura di questi allevamenti e di farsi portavoce presso il Governo della medesima richiesta a livello nazionale in considerazione, oltre che dei rischi della mutazione del virus, legati alla mutazione del virus, delle oggettive condizioni di sofferenza cui sono sottoposti i visoni, nonché delle finalità delle, della produzione di pellicce, cui ovviamente può essere fatto fronte con soluzioni che non comportino un ricorso all'uccisione di animali. Cienini, al momento attuale non sono stati segnalati casi di Covid-19 nei due allevamenti di eh, visoni presenti in Emilia Romagna, nei comuni di eh, Galeata e di Ravenna. Entrambi gli allevamenti sono sottoposti a sorveglianza da parte dei servizi veterinari dell'azienda ASL Romagna e hanno rilevato un buono stato sanitario degli animali e l'assenza di scostamenti nei livelli di mortalità rispetto agli anni precedenti. L'attuale chiusura degli allevamenti sul nostro territorio e su quello nazionale ovviamente, come lei sa, è di competenza del Ministero della Salute Nell'ottica delle strategie di sorveglianza e prevenzione, ma siccome io sottoscrivo alla lettera tutte le parole che lei ha detto nella eh, sua presentazione di questa in di questa question time, per quello che compete la mia attività di assessore alla sanità, eh, nelle sedi opportune farò ovviamente rilevare come sia eh, in qualche modo eh, opportuno considerare la chiusura di questi allevamenti. Presidente, devo dire che sono piacevolmente sorpresa rispetto soprattutto alle ultime parole dell'assessore che riguardano la chiusura degli allevamenti. Eh, sono state utilizzate parole come allevamenti controllati e monitorati. Io so però che eh, in realtà non viene fatto uno, sc uno screening su, eh, su questi allevamenti e credo che insomma, i campanelli di allarme ci sono già stati e serve assolutamente prevenire scenari che io oggi non voglio neanche immaginare. Quindi è particolarmente importante tutelare la salute pubblica e per questo sarebbe opportuna eh, ovviamente le chiusure di questi allevamenti e eh, uno screening specifico. Perché ehm, penso per esempio all'Olanda che ha decretato la, la definitiva chiusura di tutti gli allevamenti di visione a partire dal 2021. Credo che il nostro Paese dovrebbe allinearsi. Con questa, con questa decisione. Eh, naturalmente appunto il problema è quello della mutazione del virus che però si aggiunge alle condizioni di detenzione e di barbarie che eh, al giorno d'oggi non sono più accettabili. Quindi davvero io mi chiedo che cosa stiamo aspettando per chiudere questi Allevamenti che, eh, ma in generale sugli allevamenti intensivi, che come dicevamo sono sempre di più un rischio per la salute umana oltre che esserlo per l'ambiente. Grazie. Grazie.